Ormai l'estate è nel pieno della sua stagione e con sé ha portato tutto il meglio che la terra ha ad offrire. Pomodori, peperoni e soprattutto melanzane. Voglio fare un classico della cucina celentana e in le melenzane imbottite alla cilentana. Mi è stata data questa ricetta quando sono stato ad Ascia Marina. Quindi, andiamo a fare questa bellissima ricetta! Gli ingredienti sono... Melenzane fresche che ha raccolto mia suocera rosaria per me questa mattina pomodori pelati cacio ricotta di, di capra uova fresche di giornata prese sempre per me questa mattina aglio pepe nero e basilico io ce ne metto tanto perché a me piace il profumo del basilico Andiamo alla preparazione Nel frattempo tagliamo le melenzane a fettine Facendo un taglio senza toccare la base E finiamo la fetta con un altro taglio netto In pratica senza arrivare alla base In modo tale da poter contenere il nostro ripieno Vedete proprio come sta facendo mia moglie Dominga Vedete? Ok, basta, basta, basta, basta, ok. Continuate così. Che dopo andiamo a mettere il ripieno. Prepariamo il ripieno, uova, poi grattugiate il cacioricotto di capra. Dominga gratta, gratta, metticelo, vai, vai! Mettiamo il pepe. Ok. Aglio. Grattugiato. E mescoliamo il tutto. Riempiamo le melanzane con un cucchiaio eliminando la parte eccedente nei lati ora andiamo alla frittura delle melanzane ogni tanto giratele entrambi i lati Vedete, vedete che si sono belle dorate li, li togliamo friggiamo le melenzane, come abbiamo detto e lasciamo scolare dall'olio su carta assorbente adesso è arrivato il momento di cucinare la salsa mettiamoci l'olio mettiamo la cipolla Aspettiamo che soffrigge un po', ci buttiamo la salsa, facciamo cuocere per 5 minuti, appena la salsa è cotta, ci buttiamo le melanzane, piano piano, all'interno, mamma mia! Dai, ah, sto facendo venire voglia. Li facciamo cuocere due o tre minuti nella salsa, eh? non di più. Si sente un profumo che è una meraviglia. Passato qualche minuto spegniamo il tutto. Mettiamo un po' di basilico per abbellire. Ecco per voi il Moulignane buttonato alla cilentana eh, che ne te? ok abbiniamo un mino rosso di gragnano assaggiamo Ho una fetta di pane capone Napoletano Mmm Ragazzi chiedimi è buonissimo Ma non è perché l'ho fatto io e allora dovete fare pure voi Cioè lo fate e lo fate Cioè Io l'ho detto Fammi provare Aspettate voglio assaggiare me Mamma mia Mamma mia questo è veramente buono ma non lo sto dicendo così tanto per dire no. questo rosso di grannano no è... è normale mio figlio Francesco è normalissimo non vi preoccupate anzi è tranquillo oggi questo vino di Gragnano rosso e' uno spettacolo Iscrivetevi al canale Commentate Mi farà molto piacere Pure perché Sono Agostino Il boss della cucina napoletana E in questo caso Cilentana Seguitemi